Sono le 8.45 minuti, oggi siamo sfizzerui. eh? e allora diamo il buongiorno a Tiziano Pesce che è il presidente nazionale della WISP anche qui un gradito ritorno, ciao Tiziano e ben ritrovato Ciao Ugo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie allora, come sempre del graditissimo invito Ugo. No, no, grazie a voi per quello che fate, perché lo sport è di base, lo sai, è nel nostro cuore, si riparte. E, insomma, tanto eh, si riparte, questa è la bella notizia, no? E anche la Wisp in campo c'è, c'era prima e c'è ancora ora. Assolutamente sì, Ugo, sono settimane che ovviamente registrano ancora molte, molte difficoltà sul territorio all'interno delle nostre associazioni e società sportive, e ovviamente per questo continua il nostro grande impegno a tutti i livelli della nostra eh, associazione nel rapporto ovviamente col governo, con le amministrazioni regionali per cercare di supportare sempre al meglio le associazioni. Però detto questo sono anche le settimane di un'incoraggiante assolutamente ripresa, eh, sono mesi ovviamente che... Noi lavoriamo per, per questo, al fianco appunto delle nostre associazioni, delle nostre società sportive affiliate, dei nostri comitati territoriali e regionali e appunto registriamo un bel segnale. E, ottobre è il mese della ripartenza delle attività corsistiche, ottobre è anche il mese della ripartenza, di tanti campionati, attività torneistiche, manifestazioni e questo proprio... C'è grande interesse ecco, la, la, la mia domanda Tiziano è quello perché parlando con altri responsabili di sport di base c'è stata anche un po' la paura che ehm, questa mh, prolungata situazione di lockdown eh, di stop and go avesse anzi, ha sicuramente allontanato molti giovani che si diceva potrebbero anche non tornare, bisogna un po' stanarli. È stato così anche con la WISP? Vi siete organizzati, avete dovuto fare delle proposte particolari oppure invece una volta che pronti via vi siete ritrovati un po' con lo stesso, tra pubblico di prima? No, questo dato che ci fornisce è assolutamente condivisibile e quello che abbiamo registrato anche in queste settimane la ripresa è sicuramente... E graduale Ci vuole un grande impegno di, eh, di tutti, di tutte le forze in campo, eh, a partire ovviamente dagli enti di promozione sportiva, nel rapporto col sistema eh, sportivo, con il CONI, con il Sport e Salute, con il Dipartimento per lo Sport, proprio per accompagnare, io dico, la, eh, la ripartenza. E se pensiamo poi alle attività giovanili, già prima dell'emergenza pandemica, registravamo forte abbandono soprattutto nella fascia di età adolescenziale e quindi a maggior ragione su questo tema dobbiamo lavorare, lavorare molto. E sicuramente il, i mesi di emergenza, i mesi anche di lockdown ci hanno consegnato una situazione per cui lo sport, da sport diciamo, del tempo libero all'interno delle famiglie, diciamo che è cresciuta la consapevolezza sì. dell'importanza dello sport, dello sport come progetto di vita, dello sport anche e soprattutto come prevenzione e promozione della salute e, Crediamo ecco, che sicuramente ci debba essere una maggiore attenzione al mondo della scuola proprio per accompagnare ecco, questo eh, nuovo approccio culturale che dobbiamo avere tutti, tutti insieme. Detto questo però ecco, registriamo sicuramente entusiasmo, fiducia e giorno dopo giorno i numeri crescono. Tiziano Pesce arriva da Genova e mi segnala una cosa che anch'io io arrivando da Genova eh, ho sempre amato, mi ha sempre colpito, arrivato alla 47 edizione stiamo parlando del campionato del lavoratore perché cioè, mi immagino il camallo e financo ai miei tempi e il mio povero papà era addirittura operaio all'Ansaldo, Lansaldo e l'operaio no, che lavora tutta la settimana o che ci infila eh, il, il campionato del lavoratore il, il, per, tra un turno e l'altro cosa fai? il, il 6-2 allora no il, Faccio dalle 2 alle 10, così poi. Insomma, che bello che è tornato anche questo campionato del lavoratore che permettimi di dire Tiziano va anche al di là proprio no? del gesto atletico poi se ne vedranno un po' di tutti i colori. Però no, che cos'è oggi questo campionato del lavoratore? Assolutamente Ugo, grazie di questo spunto tra l'altro ecco, hai citato una compagine che è storica per il nostro campionato del lavoratore, l'Ansaldo insieme a tante altre rappresentative di aziende genovesi e liguri eh, 47 edizione, sì, di fatto potremmo dire, possiamo dire che Lavoratori, sia il campionato più longevo, campionato amatoriale più longevo d'Italia, 47 edizioni ininterrotte. Anche l'anno scorso, nonostante ovviamente la pandemia, abbiamo recuperato con la Coppa Nazionale. E al via tra ieri sera e oggi, quindi questo è proprio il fine settimana della, della ripartenza, un campionato che. E va molto al di là appunto, dei valori sportivi, della disciplina del calcio. È un campionato che ha dimostrato negli anni non solo es ecco, di essere eh, un appuntamento importante calcistico, ma anche di rappresentare veramente un momento di socialità, di aggregazione eh. è altrettanto importante. Eh, sai Tiziano, perché io ricordo, proprio ricordo che bambino che ci, ci portavano anche a vederlo ehm, eh, da ragazzino. Era proprio no, eh, capire che quelli erano veramente eh, persone che facevano tutto un altro mestiere, ma che avevano questa passionaccia del calcio e ne vedevi veramente di tutti i colori. Eh, poi permettimi di dire, insomma, in, in ogni città credo che sia così. Veniva fuori proprio poi il tipo, no? Il tipo, beh, può essere romano, può essere genovese, può essere un milanese, che veramente ti faceva respirare quasi, no? proprio il succo della città. Assolutamente, è un campionato, possiamo dire che ha raccontato negli anni proprio la città, continua a raccontare la città. Eh, con le proprie peculiarità, sicuramente anche con eh, negli anni la crisi del, le contraddizioni, del, del certo. eh, pensiamo, Ugo, che citavi la compagnia unica dei lavoratori, la sport, ma potremmo <ride> assolutamente, potremmo aggiungere tutto il sistema, diciamo, dell'ex Silva, dell'Ital eh, Ti ricorderai Ugo nei primi? assolutamente anche una partecipazione grandissima, per esempio all'interno dell'Ital Seeder con un lavoratore, nel lavoratore un campionato, nel campionato addirittura eravamo <ride> arrivati ad avere 70 squadre solo che in rappresentanza dei lavoratori dell'Ital Seeder quindi un Pensate, mondo del lavoro che purtroppo cioè, sotto certi aspetti di no beh, non c'è più certo, certo, certo, non e più. dal punto di vista ecco, della crisi dell'occupazione però è ecco, un campionato che racconta veramente il colore della, della città e tra l'altro collegandomi se mi permetti... in 30 secondi a quanto ho sentito prima di assolutamente interessante su tutto il tema contro le discriminazioni contro il razzismo un campionato che ha unito Sempre. un campionato che vede all'interno delle stesse squadre cittadini ecco, genovesi ma tanti cittadini migranti e su questo ecco lo spunto è, è quello dell'osservatorio contro le discriminazioni perché e WISP insieme all'Associazione Lunaria con UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha dato il via all'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport hanno aderito tutte le federazioni sostanzialmente quindi un bel segnale no. per il nostro mondo sportivo e nei prossimi mesi sicuramente potremo ecco, dare Tiziano su questo tema attività. ci torniamo magari con qualche responsabile proprio di questo osservatorio perché è un tema che non vogliamo mollare ma intanto... Davvero grazie per essere stato questa mattina con noi, a presto Tiziano Pesce che è il presidente nazionale di Wisp. Un abbraccio Tiziano. Grazie Ugo, un abbraccio a voi.